Grazie Presidente, non metterò la telecamera per problemi di, di linea. Insomma, ho già caso a qualche problema di linea. Allora, intanto, arriviamo dopo un lunghissimo tour de force eh, finalmente a questa, questa delibera Delibera che, insomma, dal, dal mio punto di vista, ma colgo anche insomma, lo spunto del consigliere di Palma. Insomma, una delibera che dà uno slancio netto, chiaro, evidente all'azienda Ammaspa. Arriviamo dopo una lunga maratona con. Eh, con cinque commissioni e con eh, quasi 15 ore di discussione, perciò insomma, eh, come dire, rigetto un po' al, al mittente, con ovviamente le accuse no, da parte dell'opposizione, dove si dice che la maggioranza non ha dato modo, non ha dato avito, ovviamente una discussione democratica è chiara in commissione. Devo appunto ringraziare l'assessore Nemetti, l'assessore Ziantoni, anche il dottor Zaghi, l'amministratore unico di Ama, perché e anche ovviamente la presidente seccia della commissione bilancio perché effettivamente insomma c'è stato un grandissimo confronto all'interno del, delle due commissioni eh, appunto congiunte commissioni che hanno sviscerato che hanno in qualche modo eh, spiegato nel dettaglio e nei minimi particolari eh, ovviamente tutte le sfaccettature della delibera sia dal punto di vista del, del bilancio perciò dei conti appunto sotto l'aspetto finanziario ovviamente anche sotto l'aspetto del, del ciclo di rifiuti ovviamente sul tema impiantistica e sul tema ovviamente eh, diciamo eh, più tecnico eh, che riguarda appunto il piano industriale di, di Ama e evidentemente insomma eh, queste cinque commissioni che ricordo a tutti insomma, eh, ovviamente hanno un costo per, per la collettività perciò insomma sono eh, soldi ovviamente dei cittadini, perciò dell'amministrazione, dell eh, ad uso ovviamente eh, dei, dei consiglieri, evidentemente non è bastato. E questo mi dispiace perché comunque insomma eh, la, la, diciamo ecco, la buona volontà o comunque eh, la disponibilità da parte sia della Giunta che delle comunità Commissione c'è stata ed anche ampiamente. Abbiamo ospitato eh, l'Oref, abbiamo discusso anche con, con l'Oref, eh, perciò insomma eh, devo dire che comunque eh, abbiamo fatto il massimo il possibile, inviando anche nei tempi corretti e giusti eh, i documenti ai consiglieri, insomma, per, eh, per fare in modo che comunque arrivassero in aula preparati non vedo una grande onestamente una grande preparazione sotto il punto di vista del, uh, del contenuto della delibera uh, molta retorica molti interventi ovviamente strettamente puramente politici come così è, stata, è stato il tentativo di sabotare ovviamente l'approdo la, la di questa delibera in aula con le due sospensive con uh, varie richieste di accesso agli atti all'ultimo momento insomma con e vari atti tra mozioni e tra ordini del giorno ed emendamenti insomma eh, diciamo si è fatto il possibile per tentare di, di non far discutere questa delibera cruciale, importantissima per l'azienda di A e questo veramente mi, mi, mi, mi lascia basito, mi lascia ovviamente rammaricato perché io sono sempre più convinto che temi del genere devono unire e non disunire eh, perciò insomma siamo arrivati finalmente dopo tutta questa trafila a discutere di, di, questa, eh, di questa appunto delibera che invece ovviamente era aspettata fino, eh, fino ad oggi ovviamente da, dagli stessi lavoratori di Ama che eh, erano con il cuore in gola insomma ovviamente sono con il padema d'animo perché è chiaro che questa delibera dà una boccata di ossigeno all'azienda e soprattutto anche a quelli che stanno svolgendo le, ehm, le, ehm, le prove pratiche per essere poi assunti dall'azienda. Sappiamo che insomma, ci sarà un'informata informa, un un importante di 300 unità, perciò ovviamente persone che comunque eh, ragazzi che ovviamente aspettano con grande, con grande ansia la votazione eh, di questa delibera. Perché appunto non votandola, questo insomma è evidente a tutti, eh, interrompiamo il flusso eh, di, di miglioramento, quel flusso di cambiamento che questa maggioranza eh, vuole, vuole apportare. Un flusso di cambiamento che negli anni non c'è mai stato, perché se andiamo a ritroso negli anni passati. Eh, vediamo anni, anni bui eh, su questa azienda, vediamo anni dove questa azienda è stata come dire, fatta, eh, è stata strumentalizzata per fini puramente elettorali, per, per fini puramente politici, eh, con uh, un tornaconto ovviamente di voti, di preferenze. E questo lo vediamo perché mai nessuno aveva messo mano nei conti dell'azienda in modo Così, così trasparente così chiaro come sta facendo l'amministrazione Raggi nessuno mai aveva era andato nel profondo ovviamente di, di, di questo di questo ehm, di questo mostro che comunque l'azienda perché ovviamente è un'azienda altamente complessa mai nessuno era andato a fondo sui bilanci e mai nessuno insomma aveva creato un, un pieno industriale che potesse creare una solidità sia dal punto di vista aziendale che dal punto di vista ovviamente legato al ciclo dei rifiuti. Noi abbiamo trovato un buco di bilancio di 250 milioni e questo insomma credo possa essere riscontrato facilmente ovviamente da, da chi sa leggere gli atti e i documenti perciò parliamo ovviamente di numeri, parliamo di numeri veri e ovviamente presentiamo un piano industriale reale, un piano industriale calato nella realtà di Roma, cosa che purtroppo negli anni addietro non abbiamo mai visto, un piano industriale o comunque una visione legata all'economia circolare. Mi ricordo l'epoca buia, l'epoca oscura, forse un termine forte del, del sindaco alemanno, dove insomma, ovviamente anche, anche eh, le indagini hanno riscontrato varie eh, opacità nella gestione dell'azienda di Amaspa dove l'unico piano industriale come abbiamo sempre ribadito era quello di Malagrotta coraggiando un unico monopolista a Roma e questo è accaduto per, per quasi 30 anni si è arrivati ovviamente al sindaco Marino che per fini puramente elettorali e politici <coughs> ha vantato di aver chiuso la discarica di Malagrotta ma che ha un minimo di coscienza e un minimo di consapevolezza sa benissimo che non è, non è così e non è riuscita la giunta Marino con i tre anni targati PD a dar vita ad un piano industriale che potesse finalmente dare un futuro diverso all'azienda ci si è presentati con un piano industriale che prevedeva quattro ecodistretti soprannominati anche quattro ecomostri le città più martoriate dal punto di vista ambientale di Roma, che sono Roccacencia, Salario, Malagrotta. E non si è mai parlato di riconversione degli impianti esistenti, ma si è parlato ovviamente di calare un'impiantistica un non votata all'economia circolare, ma semplicemente all'economia lineare, perché quando parliamo di ecodistretti parliamo ovviamente di biogas, parliamo di, un, di impianti che non prevedono un trattamento di riciclo perciò non prevedono una, um, un, un dar vita a una materia prima seconda ma vediamo ovviamente la materia disperdersi nel, nell'energia perciò ovviamente nell'inquinamento ambientale chi prima si strappava le vesti oggi questo ovviamente doveva sottolinearlo e deve, e deve sottolinearlo Perciò eh, la Giunta ehm, presentò, tentò di presentare questo piano industriale. Ovviamente non riuscì, e questo ovviamente è per grande fortuna della città, a non andare avanti perché avremmo visto ovviamente una situazione dal punto di vista ecosistemico, dal punto di vista ambientale, sostenibile, veramente una tragedia eh, ambientale. E non venne mai approvato perciò anche la giunta Marino rimase come dire, con il cerino in mano sul tema dei, dei rifiuti senza portare nessun tipo di, di soluzione visto che si, si è vantati molto ovviamente di aver presentato questo piano eh, rivoluzionario oggi l'amministrazione Raggi presenta un piano reale intanto presentando i due progetti già in fase ovviamente di, eh, di produzione di impatto ambientale da parte della regione, su Casalselce e su Cesano, due impianti di compostaggio aerobico, sottolineo aerobico, senza produzione di biogas, perciò ovviamente senza dispersione nell'atmosfera di agenti inquinanti, o comunque ovviamente impatto estremamente ridotto rispetto alla produzione di biogas. Dove si sta ovviamente... Ehm, intervenendo dal punto di vista dell'espropo dei del, del, del, del terreni proprio per cercare insomma di realizzarle le opere il prima possibile due impianti che tratteranno 60.000 tonnellate ciascuno e questo mi sembra un punto importante rispetto all'impianto di Maccarese che abbiamo ereditato che tratta sia no 15.000 tonnellate in un modo insomma ovviamente conosciamo bene anche la frazione umida il compost che fuoriesce dall'impianto sappiamo bene che non è un compost di grandissima qualità Perciò, Veniamo da una rete infrastrutturale inesistente a Roma, inesistente. Ricordando anche eh, l'incendio eh, del TMB Salario, che ha causato un danno economico importante all'azienda e anche ambientale, ovviamente, per, per i cittadini. E noi volevamo riconvertire quell'impianto, come vogliamo riconvertire l'impianto del TMB di Roccacencia, dove prima. Ci si strappano le vesti dove prima si battevano i pugni sul petto dove tutti quanti richiedevano la riconversione del TMB di Roccacincia. La Giunta Marino voleva creare e costruire un impianto di ecodistretti di 250.000 tonnellate ciascuno. Parliamo di quattro impianti che dovevano trattare 250.000 tonnellate ciascuno. Questo ovviamente è risposta a chi parlava della dell'impianto di, di TMB che dovrebbe trattare 500.000 tonnellate. Invece noi abbiamo accolto con favore le richieste della cittadinanza e abbiamo messo proprio nel piano, e questo conosciamo bene anche, ovviamente le battaglie che ha fatto l'assessore Ziantoni nel territorio eh, del sesto municipio, abbiamo inserito nel piano la riconversione dell'impianto della TMB di Roccacencio in impianto di trattamento della multimateriale, cioè della frazione secca, quella frazione ovviamente che è risorsa sia per l'ambiente che per l'azienda stessa. E questo purtroppo nessuno l'ha detto. Io ho, parlato, ho sentito vari discorsi di carattere puramente politico, ma non ho sentito nulla di carattere tecnico legato al ciclo dei rifiuti. E questo ovviamente mi fa ben comprendere che comunque non si conosce la materia dei rifiuti. Eh, si sta ovviamente nel piano, insomma, eh, vi è un, un, un consistente acquisto dei mezzi, perciò parliamo di CSL, mezzi grandi, dei mezzi ovviamente più piccoli, parliamo di 800 mezzi che comunque andiamo a rinnovare quasi l'intera flotta di Ama, ricordiamo insomma che i mezzi sono più che datati e su questo non c'è mai stato un ricambio so, abbiamo mezzi che hanno più di vent'anni, anni purtroppo e anche qui ovviamente l'azienda sta facendo molto anche con l'ultimo arrivo dei 150, dei 150 mezzi si parla ovviamente eh, della raccolta differenziata eh, delle grandi eh, città ma ricordiamo che Parigi al 17% Madrid al 13% Londra supera poco più del 30% e Roma è rimasta al 45%. Beh, io sono contento che Roma sia rimasta al 45% e non sia scesa. Per una grande città come Roma, come una metropoli come Roma, è un dato importantissimo, il dato più alto in Europa e l'abbiamo mantenuto stabile. Il piano industriale è assai ambizioso e punta ad arrivare al 61% entro il 2025 e questo ovviamente, insomma, da una prospettiva di economia circolare e non più lineare dell'azienda e mi sembra veramente un dato reale e un dato ovviamente anche eh, come dire, positivo per, per chi ama l'ambiente abbiamo votato poco eh, tempo fa una delibera che vede la costruzione e la realizzazione di 20 centri di raccolta a Roma ce ne sono soltanto 12 purtroppo quelli, son, quelli ci sono sempre stati in questa città ne serve uno ogni 70.000 questo è quello che eh, sapevamo, la giunta Raggi ha presentato una delibera per costruire altri 20 centri di raccolta e questo mi sembra, anche questa è una notizia e un dato importantissimo. Ho detto ovviamente delle 300 eh, unità, eh, 300 assunzioni che comunque avverranno e sappiamo insomma anche l'età... Se ti ha stato, concluso ma... le consigliere. Eh, sì Presidente, solo un minuto e concludo, dei dipendenti di Ama, perciò anche l'iniezione ovviamente il respiro per la nuova linfa, appunto nuovo personale e ovviamente anche i nuovi 37 cassonetti che verranno poi acquistati. Concludo, Presidente, su Monte Carnevale io ho sentito molte inesattezze, ricordiamo l'ordinanza della Regione Lazio che ha imposto Roma Capitale l'individuazione di quel sito, un sito che doveva essere un sito di trattamento e di stoccaggio per i rifiuti inerti ma poi ovviamente riconvertito ma questo ricordiamolo un'operazione che non ha fatto Roma Capitale bensì ha fatto la Regione Lazio eh, Roma fu costretta a individuare un'area appunto eh, per, eh, per la realizzazione della, della discarica sappiamo ovviamente eh, su, eh, le facce, su, su ovviamente le, le, eh, come dire eh, gli, ulti, gli ultimi titoli di giornale sappiamo che ci sono delle indagini in corso eh, sui procedimenti autorizzativi della discarica di, di Monte Carnevale ovviamente... Questo, su questo la politica eh, a parte il Movimento 5 Stelle ha detto ben poco a parte ovviamente attaccare costantemente la sindaca eh, non mi voglio ovviamente dilungare su questo però eh, ricordiamo anche che Roma Capitale espresso un parere negativo sulla realizzazione della discarica a Monte Carnevale, perciò abbiamo anticipato noi quel parere che invece eh, in modo, come dire, poco chiaro si voleva dare in Regione su quell'impianto di rifiuti io ringrazio l'assessore eh, Antoni ringrazio la, la, la sindaca Raggi che hanno prontamente eh, con nota protocollata richiesto al segretariato di ritirare quella delibera e ovviamente Roma Capitale eh, ha com comunicato che non individuerà più ovviamente un sito eh, alternativo per la realizzazione di, di una discarica di rifiuti soliti urbani, perciò questo è il messaggio che Roma Capitale ha dato, aspettiamo il messaggio della Regione Lazio per il ritiro del piano dei rifiuti che ci, ci, ci sembra ovviamente in questo caso poco opportuno di portarla avanti perché crediamo sia un piano viziato, visto che ovviamente i tecnici che hanno lavorato a questo piano oggi sono sotto inchiesta. Grazie Presidente.